La geografia dei paradisi fiscali è eh, nel corso degli ultimi dieci anni profondamente cambiata, profondamente mutata, quindi la domanda che cos'è un paradiso fiscale potrebbe avere oggi per voi una risposta ben diversa da quella che poteva esserci dieci anni fa. Dunque, che cos'è un paradiso fiscale allora e come posso utilizzarlo e quali sono le giurisdizioni che oggi, senza arrivare dall'altra parte del mondo, posso considerare come paradisi fiscali a tutti gli effetti. Te lo dico tra un attimo. La geografia dei paradisi fiscali, dicevamo, è mutata, è mutata profondamente. Oggi, eh, quando si pensa a paradisi fiscali, non bisognerebbe più pensare alle isolette isolate, per forza di cose, nel Pacifico, ma bisognerebbe pensare a paesi molto più vicini a noi, se siamo in Italia, soprattutto probabilmente in questo periodo di coronavirus lo saremo, eh, di, non, di quanto possono essere invece altri classici paradisi fiscali. Uh, diciamo che nell'iconoclastia uh, dei paradisi fiscali classici oggi reggono Cayman Island, rimane in primis il posto in cui diciamo, occultare capitali e riciclare attività illecite, questo è un fatto, non lo dico io, ne parleremo in un altro in un altro video commentando l'index che appunto fa il punto sulle, sui paradisi fiscali tradizionali in termini di occultamento di denaro nel mondo. Quindi al numero 1 in quel caso ci sono le Cayman Islands, al numero 2 troviamo gli Stati Uniti, al numero 3 troviamo, troviamo la Svizzera, ma ne parleremo, dicevamo, in un video separato. Qui oggi vogliamo capire che cos'è un paradiso fiscale, come e se possiamo utilizzarlo senza bruciarci le mani, quindi senza finire banalmente in galera. Quindi che cos'è un paradiso fiscale? Tendenzialmente si identifica un paradiso fiscale una giurisdizione che eh, o non è trasparente, quindi per esempio non scambia nessun tipo di informazione o non nessun tipo di collaborazione nei confronti di altre amministrazioni finanziarie per esempio, o dove c'è magari anche il segreto bancario ehm, o dove eh, la tassazione è estremamente inferiore rispetto a quella di un paese tradizionale quando penso ai paesi tradizionali penso ai paesi oxe ma in generale tutti i paesi che hanno un'imposizione dal 15% in su sono considerati safe white. Al di sotto del 15% si comincia a parlare, a vociferare di paradiso fiscale. Ecco quello che voglio farvi capire, che ho ripetuto in realtà in moltissimi altri video, è che oggi non c'è bisogno di bruciarsi e quindi di aprire società a Panama piuttosto che um, aprirle in Belize come si faceva una volta, ma è possibile utilizzare i vantaggi presenti all'interno della stessa Unione Europea, quindi senza neanche arrivare in Sud America piuttosto che nel sud-est asiatico quindi penso a Singapore piuttosto che al Paraguay, e ehm, rimanere quasi comodamente seduti a casa e approcciare a giurisdizioni che possono darci dei vantaggi fiscali che fino a qualche anno fa erano assolutamente impensabili. Chiaramente c'è molta confusione sull'argomento e soprattutto c'è molta ehm, disinformazione, in rete c'è tutto, il contagio di tutto, vedo molti eh, colleghi, tra virgolette, probabilmente con la terza media, eh, diffondere notizie palesemente false su numerose giurisdizioni. Quindi si annunciano riforme e cambiamenti legislativi che in realtà non sono neanche dietro l'angolo. Ma questo di nuovo è ancora un altro discorso che affronteremo in un altro video. Che cosa può fare un paradiso fiscale per me? Che cosa può fare un paradiso fiscale non classico, ma il paradiso fiscale come lo intendiamo noi, dax planning internazionale, nel nostro caso. Beh, può sicuramente abbattere l'imposizione personale, può abbattere l'imposizione del nostro business, può consentirci di accedere a strumenti come i trust o le fondazioni per la protezione del patrimonio personale e o aziendale, può permetterci di ridurre le imposte sulla successione, le imposte di donazione, esistono giurisdizioni come per esempio Cipro che semplicemente non ne hanno di eh, normative in questo senso. O poi eliminare le imposte sul capital gain, quindi penso ai trader, penso a chi, anche a chi semplicemente investe, semplicemente tra virgolette, trada diciamo, nel real estate, quindi uh, vive di plusvalenze immobiliari per esempio, esiste la possibilità di eh, quantomeno ridurre il carico di uh, impositivo a seconda chiaramente del paese, e della giurisdizione che andiamo ad utilizzare. Ecco, quelle che secondo, me, secondo noi di Tax Planning Internazionale sono i cinque paradisi fiscali nuovi che vanno intesi invece in senso in senso contemporaneo e non in senso tradizionale. Quali sono? Sono, sono veramente dietro dietro l'angolo, sono tutti intorno a noi. In primis, secondo me, oggi andrebbe va valutata sempre con un professionista, su questo non se ne esce. Il Portogallo. Il Portogallo è una giurisdizione interessantissima. Il dubbio è per quanto tempo resisterà alle pressioni della Commissione europea? Che sta ehm, ci sono state delle associazioni di categoria. Il problema è il partito tendenzialmente dalla tassazione dalla tassazione delle pensioni. Il Portogallo, voi sapete, vi permette di ottenere la pensione detassata, cioè l'urda rispetto a quella che prendete in Italia, evidentemente al netto dell'X. Ora, um, questa cosa che va avanti dal 2009 perché il regime NHR, non abito resident, qui è possibile accedere e ottenere questo tipo di agevolazioni, è stato introdotto in Portogallo nel 2019, quindi oggi sono circa 11 anni che è, in, um, che è in Lizia, che è in competizione con altri sistemi fiscali, altri sistemi tributari e molte associazioni di categoria, soprattutto quelle italiane, si sono lamentate presso la Commissione europea che quindi è intervenuta adesso pare che ci sia, pare che ci sia, facciamo attenzione perché ancora non è così in maniera tale che il Portogallo probabilmente l'anno prossimo, quest'anno è safe, arriverà al 10%, verrà introdotta una flat tax sul 10% per quanto riguarda il reddito da pensioni e lo ribadisco solo il reddito da pensioni. Ma per chi fa imprese, per chi è un lavoratore autonomo, per chi fa il professionista, in realtà esistono ma anche per chi gode di passive income, e penso a dividendi, royalty e interessi passivi. Il Portogallo può essere un paradiso fiscale autorizzato illegale a tutti gli effetti, in più è un posto assolutamente come dire, ehm, con una cultura e, ed una storia del tutto simile a quella italiana, quindi un trasferimento di residenza in Portogallo per usufruire immediatamente di queste agevolazioni che facciamo attenzione non dureranno ancora per molto, molto dipende da quanto rompe le scatole la Commissione europea, è assolutamente da prendere in considerazione. Il Portogallo mi permette di ottenere, tante, ehm, di ottenere eh, tanti risultati, tanti obiettivi con un unico spostamento, del, con un unico trasferimento di residenza. Posso addirittura azzerare le imposte personali, posso azzerare o quasi le imposte sull'AMA, a seconda della tipologia di business che svolgo, le imposte sulla società, posso avere dei vantaggi anche dal punto di vista dell'IVA, chiaramente di nuovo dipende dalla tipologia di attività e soprattutto questa esenzione da imposta, quindi imposta zero, dura per dieci anni, quindi se riusciamo a garantirci questa cosa nel 2020, fino al 2030 non dovremo mai più preoccuparci di pagare tasse. Quindi il Portogallo, per quanto White Lease, per quanto Unione Europea, per quanto la tassazione dei residenti portoghesi sia assolutamente in linea con quella degli altri paesi come l'Italia, come la Spagna, lievemente inferiore probabilmente a quella francese e a quella italiana, ma comunque assolutamente elevata. Diciamo, nella media dei paesi oxe e dei paesi europei, il Portogallo, per i non residenti, quindi per chi assume o desidera assumere la residenza in Portogallo, può fare assolutamente la, la differenza, quindi prendiamolo in considerazione. Secondo dei paradisi fiscali che io prenderei in considerazione, vi suggerirei, dal, dal basso della mia esperienza, di prendere in considerazione, e la Spagna. La Spagna è interessante perché? Perché per le start-up nei primi due anni è prevista un'agevolazione per cui la corporate income tax, cioè l'imposta sulle società, è del 15%, che è una diquota assolutamente interessante. Consideriamo che oggi le di più basse in Europa sono del 12,5%, la troviamo a Cipro. Probabilmente domani anche l'Inghilterra sta tendendo a scendere proverà vera prima del coronavirus. Adesso vedremo quello che succederà. Per esempio, vi do un highlight. L'Irlanda sta, sta considerando di alzare l'imposta sul dividendo ricevuto dalle persone fisiche dal 20% al 25%, quindi bisogna capire un attimino come ne usciremo, se con le ossa rotte oppure no dal Covid, ma ci saranno comunque delle alternative sempre e comunque. La Spagna comunque è interessante per questa agevolazione che dà nei primi due anni di attività, dopodiché è interessante perché ha la possibilità di costituire per esempio società anonime, è interessante la possibilità di usufruire di una holding spagnola che è in PEX, tendenzialmente è una... Uh, la holding spagnola dà la possibilità di ricevere i passi income, quindi dividendi, interessi e royalty tendenzialmente non tassati. Quindi è possibile utilizzare la holding per investimenti worldwide, anche perché la Spagna ha una relazione accentuata di trattati contro le doppie imposizioni, anche con gli Stati Uniti. Anche e con i paesi del Sud America per esempio come la Colombia e con il Brasile quindi è possibile utilizzare una holding spagnola in realtà come dire, investendo in tutto il mondo e poi riuscendo a ridurre la tassazione veramente a zero quantomeno finché il, la cassa rimane all'interno della holding inoltre la Spagna non ha ancora una exit tax che è un grosso tema oggi sull'agenda sull della Commissione Europea però in questo momento non c'è Uh, e soprattutto un altro vantaggio della Spagna è l'ampia deducibilità delle spese aziendali cioè quando vado a dedurre e sostenere un costo aziendale non c'è tutto quel casino che c'è in Italia per cui Volgarmente casino, perché ai dati di Dio nell'amministrazione finanziaria, la fiscalità il fisco avranno le loro ragioni, però la raccolta di documentazione a supporto e soprattutto le differenti percentuali, in termini di deducibilità del costo, di detraibilità dell'IVA sicuramente non rendono agevole la vita per gli imprenditori e per i professionisti che hanno una partita IVA o una società all'interno della penisola italiana. Posizione Numero 3, la posizione numero 3, um, secondo me, è destinata a salire, è quella della, del Regno Unito, United Kingdom. Che evidentemente, o l'Inghilterra, perché in realtà non sapremo cosa resterà dopo la Brexit del Regno Unito. L'Inghilterra sarà lasciata messa sola, uh, diciamo, abbandonerà. Anche sarà abbandonata meglio da Irlanda, Scozia eccetera eccetera. Per il momento però la UK um, mantiene il suo sex appeal in termini di business sia perché è un paese altamente business friendly sia perché evidentemente è un paese di lingua inglese quindi mi viene bene per business internazionali e soprattutto per le relazioni sia con gli ex paesi del Commonwealth britannico ma sia con tutti gli altri paesi di lingua inglese. Il primo che mi viene in mente è e dovreste prenderlo in considerazione anche voi sono gli Stati Uniti quindi UK-US è un binomio sempre più ricorrente per chi vuole fare business soprattutto per chi vuole fare business online soprattutto per chi è non US tax resident e, eh, però a differenza degli Stati Uniti evidentemente l'Inghilterra è più vicina, per il momento è ancora Unione Europea fino alla fine dell'anno, quindi non ci sono grosse problematiche di visti, ma io non mi aspetto che ce ne siano diciamo, di insormontabili, sicuramente ci sarà qualche cambio, sicuramente ci sarà qualche... Ehm, Qualche passaggio burocratico in più, questo non lo metto in dubbio, per, per, per prima di potersi iscrivere nuovamente AIRE una volta assunta la residenza fiscale in, in Inghilterra, oggi è estremamente semplice, diciamo in 30 giorni si risolve il problema. Domani probabilmente ci vorrà un lasso temporale più alto, più, più lungo, ma questo va a influire semplicemente sul piano di previsionale di pianificazione strategica, quindi se, in, se metto in conto i trasferimenti UK probabilmente lo dovrò fare un attimino prima del canonico mese, mese e mezzo che invece basta oggi per pianificare una cosa del genere. Um, è interessante il sistema, il sistema bancario creditizio sia perché per il rapporto che c'è con le altre con le altre mh, nazioni con le altre giurisdizioni del Commonwealth, dell'ex Commonwealth britannico, oggi Commonwealth, che comunque rimane in piedi dal punto di vista finanziario e bancario, quindi è possibile accedere alle agevolazioni che in altri paesi sono assolutamente impossibili, ma soprattutto l'agevolazione principe in questo periodo è che l'Inghilterra ancora permette l'apertura di un conto corrente, voi sapete se vi occupate di business che aprire un conto corrente è estremamente complicato, soprattutto oggi già TransferWise, Revolut, Episera e Paysera e quant'altri cominciano già soltanto appunto quelli online diciamo che non sono banche tradizionali hanno iniziato a chiudere a stringere un attimino le maglie per cui sono le chiusure di conti transferwise sono praticamente senza motivazioni apparenti sono all'ordine del giorno Revolut è sbarcato da poco negli Stati Uniti ma soltanto il conto personale altri hanno limiti in termini di transferwise e Revolut hanno dei limiti in termini di attività quindi non tutte le attività commerciali è possibile di ottenere un determinato tipo di conto corrente L'Inghilterra da questo punto di vista invece è molto più interessante, è molto più ampio il, diciamo, il rispito, il possibilismo dal punto di vista delle, delle banche, quindi io lo voglio prendere in considerazione e poi chiaramente il solito discorso, ampia deducibilità delle, delle spese aziendali, fisco completamente quasi completamente digitalizzato, quindi il rapporto con l'ICRMC che è l'agenzia delle entrate ehm, locale Um, ha avviato un processo di digitalizzazione ormai da uno o due anni se non sbaglio um, che sta andando sta, spedendo, sta andando fortemente, fortemente spedito quindi come dire anche il eh, livello di burocrazia sta addirittura diminuendo facciamo attenzione ricordiamoci che per incorporare una società in UK non ho bisogno del notaio i tempi di liquidazione se la devo chiudere sono estremamente veloci quindi non è come liquidare una società in Romania o come liquidare una società in Polonia che invece ci vuole la mano di nostro signore e quindi secondo me è da prendere in considerazione soprattutto per la possibilità di nuovo come per la spagna di costituire una holding company per mille motivi ma non ci dilunghiamo su, su questo punto di vista Punto paese numero 4 quindi pa pa paradiso fiscale di nuovo no, contemporaneo non tradizionale la georgia la georgia non intesa come il paese degli stati uniti come lo stato degli stati uniti d'america alcuni fanno questa confusione ma inteso come il paese a confine tra europa e asia ehm, interessante in questo momento sia per chi investe in, uh, in monete virtuali come, Bit come bitcoin per esempio o Etherit però um, in questo, in questo per per particolare periodo storico quindi siamo durante siamo registrando durante il coronavirus io aspetterei un attimino per investire in C in, in bitcoin diciamo che la legislazione contempo la legislazione Um, georgiana agevola da questo punto di vista, poi chiaramente dal punto di vista finanziario dal punto di vista economico se sia conveniente o meno, questo lo lascio dire alla, ai mercati e agli esperti, non, non spetta a me. La Georgia ha un alto livello di privacy, esiste il public register company, cioè è possibile accedere in realtà a, a, a sapere chi è l'azionista di riferimento di una determinata società in Georgia, però non in tutte le free zone, ci sono alcune free zone in cui invece il livello di privacy è più elevato. Il regime fiscale è molto interessante, è stato derivato da quello estone, ehm, esiste l'IT zone, allora diciamo che tecnicamente a livello generale nel paese è prevista un'imposta del 15% al momento della distribuzione del dividendo sui redditi, sul su worldwide income tramite eh, LLC, che sono le società responsabilità limitate georgiane. Esiste poi l'IT zone, che è una free zone, information technology zone, in cui però possono rientrare molte attività, non solo quelle IT, è semplicemente una definizione da codice georgiano ma le maglie sono particolarmente larghe che arriva a esentare tutti i redditi um, prodotti uh, al di fuori del, del confine georgiano quindi mh, è possibile incorporare un business in georgia e non pagare assolutamente tasse è interessante in realtà la georgia anche come holding addirittura è possibile diciamo controllare tramite una georgiana una io faccio il segno del triangolo non mi, non mi fraintendete il segno del triangolo è il um, e uh, come viene identificata in diritto tributario internazionale una partnership di solito si fa un quadrato per indicare una limited company e poi si fa un triangolo per indicare una partnership le partnership sono società uh, limited liability companies diciamo quelle che conoscete probabilmente che de, uh, che si possono aprire in Wyoming, piuttosto che comunque negli Stati Uniti in generale o in Inghilterra LRP. comunque le partner ci sono queste entità trasparenti che in diritto tributario si rappresentano come triangoli, mi sembra che stiamo andando anche oltre, quindi è possibile mh, utilizzare questa struttura molto interessante per cui la Georgia viene utilizzata come holding company invece come trading è possibile poi piazzare una LLC sotto, evidentemente al, al, al, al, al ricorrere a determinati requisiti, e eh, se il business eh, lo richiede, eh, ne può valere la pena. Però è sicuramente una struttura interessante che io prenderei in considerazione. Uh, last but not least, la Georgia non scambia ancora informazioni: esiste una richiesta formale di adesione all'Unione Europea, ma in realtà. Io non credo che verrà mai accettata, e la situazione georgiana non è delle migliori da un punto di vista burocratico e amministrativo, sicuramente sconta il, il passato del regime sovietico. Però diciamo che si sta lavorando molto bene, i georgiani si stanno veramente adoperando, quindi i miei complimenti vanno ai georgiani in questo video perché ce la stanno mettendo tutta e le, le, il futuro è roseo per loro. Io sinceramente non so quanto la Georgia possa dal punto di vista fiscale evidentemente godere, possa trarre dal dall'entrare all'interno dell'Unione Europea, ma questo è un discorso di politica economica che non ci interessa, perlomeno non in questo video. Paese numero 5 da prendere in considerazione, che poi di fatto è un evergreen, io penserei a Cipro, Cipro interessante soprattutto per, um, per chi fa trading, perché uh, tutto quello diciamo, non c'è capital gains, tutto quello che è trado al di là del confine cipriota, e questo vale sia per quanto riguarda i per quanto riguarda i redditi finanziari quindi sia per quanto riguarda gli strumenti finanziari sia per quanto riguarda gli asset fisici come per esempio il real estate è un po' più complessa di così evidentemente cioè, ah, ci sono delle condizioni particolari, ci sono determinate tipologie di strumenti finanziari che sono esenti da capital gain, altri che invece sono, sottoposti, sono, posti, eh, sono soggetti all'imposta del 12,5% quindi non è una passeggiata di salute, neanche Cipro nessuno di questi paesi in realtà lo è, se lo fate con un idiota, però se lo fate con un professionista serio, le cose possono andare soltanto bene. Cipro, come Malta, come UK, um, ha uh... Uh, come l'Irlanda ad opera per le persone fisiche il cosiddetto sistema dei non domiciled, a differenza degli altri paesi però non opera la cosiddetta remittance basis cioè è possibile usufruire della detassazione a livello personale dei, um, del, delle source of income dei, del, dei redditi, prodotti al di là del confine Cipriota anche se vengono rimessi all'interno di un conto corrente Cipriota cioè l'esenzione, la detassazione di questi income, di questi redditi è prevista a differenza degli altri paesi che ho citato prima, anche se li rimetto all'interno dell'isola su un conto corrente cipriota, quindi c'è un vantaggio in più da questo punto di vista rispetto alle sorelle anglosassoni. Poi ci sono i paradisi fiscali da, da evitare, ma qui ne parleremo invece in un altro video perché in questo mi sono già dilungato abbastanza, quindi diciamo. Mh, Soprattutto in questo periodo in cui abbiamo tanto da riflettere, abbiamo la possibilità di riflettere, di leggere e di approfondire, eh, consideriamo questi cinque paesi per le nostre future attività, per il nostro eventuale futuro trasferimento di residenza. La scelta è ampia, come vedete sono paesi vicini, sono paesi con culture non tanto lontane dalle nostre, alcune più vicine, Portogallo, Spagna, alcune più lontane, Cipro, Georgia sicuramente è la più distante dalla nostra, ma non sono paesi impossibili, cioè sono paesi ben collegati, sono paesi in cui posso arrivare in serenità con aeroporti internazionali, non devo rimanere 15 ore in, ehm, in aereo, non devo fare scali impossibili per raggiungere l'altra parte del mondo, a chi piace e per chi è un viaggiatore evidentemente no, no, non c'è nessun giudizio di valore in questo, però questi sono i paradisi fiscali nuovi, quindi fuori dalle mappe dei paradisi fiscali tradizionali che io vorrei prendere in considerazione se facciamo business oggi nel, nel 2020. Io sono Luca Tagliatela, è stato un piacere come sempre, noi ci rivediamo nel prossimo video.